Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi, eh, per chi non ci conosce noi siamo Rossella e Alberto, Alberto si trova al telefono, ciao Alberto, buonasera Ciao, ciao, buonasera Allora, oggi faremo la nostra lettura angelica settimanale, quindi a partire da oggi, domenica 17 gennaio 2021, a domenica 24 gennaio 2021, allora prima di iniziare faremo una preghiera di protezione, utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo eh, coaching spirituale, abbiamo il viaggiatore sacro Abbiamo le, le carte di Guarire con le Fatte di Dolin Virtù, queste sono stampate da My Life in Italia. E abbiamo anche le carte di Luisei per la frase finale con le affermazioni positive, sempre stampate da My Life in Italia. Allora, iniziamo con la nostra preghiera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 invoco a te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù e Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare l'energia del luogo in cui ci troviamo, di allontanare tutte le energie egoiche di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione, di dolore, di giudizio, di sofferenza e di fare la stessa cosa dentro di noi e intorno a noi. Taglia tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte e lascia solo le connessioni di luce e di amore, con amore Arcangelo Michele, ti chiedo di creare, di elevare la nostra energia a vibrazioni e frequenze, l'energia, vibrazioni e frequenze del luogo in cui ci troviamo, e con amore ti chiedo di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato e di creare uno scudo di protezione psichica affinché possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione la verità la saggezza e l'integrità che attraverso questa lettura angelica tutte le persone eh, che stanno ascoltando possano ricevere guida e assistenza per il mass per il loro massimo bene per il massimo bene supremo grazie caro Dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste grazie a tutti gli angeli e agli esseri di luce che operano in nome dell'amore in comunione di intenti con l'arcangelo michele e così è allora iniziamo dalle carte del coaching ecco è caduta una carta abbiamo radianza vedete c'è il faro come foto radianza allora la seconda carta parla di purificazione ok la terza carta che è caduta è gioia bellissime Ora vediamo le carte del viaggio a Tori Sacri. Allora, abbraccia l'entusiasmo. Che bella questa carta. Bene, sono carte di vibrazioni molto alte. Passione e piacere. Bene. Risposta alla chiamata, rispondere alla chiamata dell'anima. Allora, vediamo le carte delle fatte. Allora, felici aspettative. Vedete un po'? Ok. Lascia che sia pace interiore. E beh, io credo che qua ci siano dei consigli molto importanti per chi, per chi in questo momento sta cercando di manifestare qualcosa nella sua vita. Credo che siano anche le basi della manifestazione, ma poi lo vediamo nello specifico. Abbiamo la carta. Ogni pensiero che faccio crea il mio futuro. Bellissima, eh? Ok. Adesso mandiamo le carte ad Alberto e iniziamo con la nostra lettura. Allora, okay. Allora, sì, te le ho mandate, ti so le hai ricevute? Sì, sì, sì. Bene, allora, radianza, quindi è venuto il momento di radiare la vostra luce, va bene, di mantenere alte le frequenze, queste carte parlano di gioia, quindi eh, molti di voi stanno lavorando per elevare la propria energia, come sappiamo uno dei modi più, eh, non so se lo sapete, ma uno dei modi più, eh, mh, più mh, utili per elevare la nostra energia vibrazioni e frequenze è anche quello di praticare la cosiddetta gratitudine quindi essere grati per ciò che abbiamo già, essere grati per ciò che desideriamo come che lo abbiamo già è una pratica giornaliera che può veramente aiutarci a sintonizzarci in questa frequenza ma in qualche modo eh, molti di voi comunque sono in un periodo abbastanza felice abbastanza eh, sereno eh, diciamo che avete più energia vitale vi sentite più sereni più motivati eh, diciamo che non tenete dentro questa energia cercate di vibrare nella frequenza del, del vostro entusiasmo della vostra gioia e di emanare questa energia all'esterno va bene eh, diciamo che è venuto il momento di essere anche dei fari delle guide per le altre persone tanto è vero c'è cioè, la foto del faro voi praticamente illuminate anche il cammino uh, delle altre persone. Gli operatori di luce hanno questo, questo ruolo di, uh, di uh, guidare le altre creature e diciamo anche di essere esempio, esempio di amore, esempio di pace, esempio di gratitudine in questo pianeta che comunque è un, dove le persone molte persone sono un pochino caotiche, così via naturalmente per fare questo eh, l'arcangelo Michele ti sta invitando anche a mantenere la tua energia eh, pulita, praticare la cosiddetta protezione, praticare il radicamento, praticare eh, il tuo riallineamento spirituale perché comunque per mantenere le energie alte è anche importante essere nella frequenza dell'integrità della saggezza della pace dell'amore lascia andare tutti i pensieri negativi su te stesso e sulle altre persone eh, se hai dei pensieri negativi in questo momento invoca la divina presenza dell'arcangelo michele chiedi di tagliare tutte le corde tra te e tutto ciò che ti sta impedendo di essere in linea col tuo sacro cuore e con l'amore di liberarti da qualsiasi forma di attacco psichico, eh, diciamo, puoi fare questa preghiera in parole tue o puoi eh, se vuoi ascoltare le preghiere che ho messo a disposizione su YouTube e anche sul mio sito internet connessioneangeliche.com, sono delle preghiere dettate dall'arcangelo Michele proprio per purificare il tuo canale, per purificare la tua energia, le tue cellule, il tuo corpo, purificando la tua energia tu purifichi anche il corpo fisico mentale emozionale spirituale quindi si lavora in tantissimi livelli lascia andare tutto ciò che è negatività tutto ciò che è caos tutto ciò che ti demoralizza che ti butta giù eh, è molto importante per la tua salute in tutti i livelli va bene quindi mantieni questo stato di gioia di espansione la gioia è l'energia dell'entusiasmo quindi diciamo sono delle carte molto potenti tanto è vero che anche nel viaggiatore sacro ti parla di entusiasmo guarda un po abbraccia l'entusiasmo e questa l'energia giusta se le persone non capiscono la tua gioia benedicile prega per loro ma non abbassare giù le tue frequenze per gli altri questo è un, un insegnamento che io sto imparando ad attuare, eh, che è quello di mh, mantenere alte le frequenze e di cercare di non permettere alle altre persone di eh, buttarmi giù, magari di cercare io di tirare sugli altri laddove posso, laddove non posso, eh, pregare, avere compassione per gli altri, benedirli, però non buttare giù la tua energia, non buttare giù, questa gioia perché la gioia è la vera e l'energia l'entusiasmo è, è proprio l'energia della gioia dell'amore della connessione col divino va bene ok e gli angeli vogliono che noi irradiamo luce e amore anche in tempi difficili come questi va bene anche perché voglio dire non ha senso buttarsi giù non ha senso stare male noi in questo modo non facciamo del bene né a noi stessi si ne alle altre persone, possiamo invece essere apripista per gli altri e insegnare magari come si fa a essere pieni di gioia, di amore e di allegria, perché eh, questa diciamo, l'umanità ha bisogno di tirare su le frequenze. Va bene, eh, cerca di fare. Quello che ti piace, cerca di seguire le tue passioni, cerca di seguire i tuoi hobby, eh, smetti di punirti. Molte, molte volte gli esseri umani e care, care anime infinite, soprattutto gli operatori di luce sembra quasi che eh, entrando nelle basse frequenze, sembra quasi che vi dovete privare della gioia, quasi per fare contenti gli altri. Ecco, questo non rende il mondo un posto migliore. Il mondo è un posto migliore se tu fai ciò che ami, se fai il lavoro che ami, se fai lo sport che ami se fai gli hobby che ami se ogni tanto è anche necessario dire di no di no a chi a chi ci tira giù a chi ci butta giù nell'energia o semplicemente alle volte abbiamo bisogno di avere il nostro spazio personale eh, dedicarci alle nostre passioni ai nostri hobby alla nostra espressione creativa dell'anima perché questo ci dà gioia ci tira su le frequenze va bene eh, diciamo che è anche bello per esempio ballare mm, l'altro giorno Mentre facevo ginnastica ho acceso la musica e ho iniziato a ballare nella mia camera da letto, voglio dire anche questo è un modo di, uh, di, di stare bene, di essere in armonia, di salire nella gioia, nell'entusiasmo e poi l'energia vitale è aumentata tantissimo, va bene? Quindi facciamo quello che ci dà passione, quello che ci dà gioia, questo è un modo per tenere alte le frequenze. E quindi l'anima ti sta anche chiamando e non puoi fare finta di non ascoltare stai sempre rimandando hai paura di agire hai paura di far sentire la tua voce hai paura di metterti in gioco hai paura di, di, di iniziare questo percorso è troppo tempo che stai rinviando è venuto il momento di agire adesso il tempo è adesso ascolta l'anima che chiama che ti parla sei un essere meraviglioso se un'anima straordinaria molti di voi avete il dono della comunicazione la capacità di comunicare agli altri di parlare con gli altri di motivare gli altri e di essere esempio per gli altri e di essere un faro per le altre persone va bene il mondo ha bisogno di te in questo momento c'è bisogno della tua energia va bene perché questo poi eh, diciamo anche nel dare nel dare il tuo contributo per il mondo eh, l'universo poi ti restituisce tutto in abbondanza va bene assolutamente per quanto riguarda la manifestazione dei tuoi progetti sei nella strada giusta e questa è la chiamata della tua anima sì lavorare su di te sì seguire quel corso sì eh, um, come dire eh, iniziare ad agire nella direzione dei tuoi progetti sì e cerca di fare dei piccoli passi in questa direzione e mantieni delle attività aspettative positive, rimani nella gratitudine, sappi che non c'è niente e nessuno che ostacolerà questo perché sei sotto la stretta protezione degli angeli e dell'arcangelo Michele, quindi felici aspettative portano anche dei risultati meravigliosi, quindi eh, diciamo che dovresti eh, immaginare come che sta arrivando qualcosa di meraviglioso che cambierà in meglio la tua vita e la vita delle altre persone. E lascia sì nel processo della manifestazione. Gli angeli ci insegnano anche a lasciare andare, eh, quindi aspettative sì, ma non attaccamento. Quindi lascia fluire il flusso di energia. Ok, quindi mandi le intenzioni, ti focalizzi nei tuoi progetti, agisci, ma lascia che sia, lascia che accada tutto nel momento giusto nel posto giusto. Sappiamo che le tempistiche divine sono di Dio e noi dobbiamo affidarci all'amore divino. Solo cose meravigliose possono accadere perché quando le nostre intenzioni, parole, azioni sono nell'amore, quando noi usiamo la protezione di Dio e degli angeli e dell'Arcangelo Michele, quando noi siamo allineati alla, eh, e rispondiamo alla Chiesa, dell'anima sono cose meravigliose possono eh, arrivare va bene quindi un'altra frequenza molto importante da mantenere è anche quella di della pace la pace interiore quindi eh, trovare quindi benissimo la gioia l'entusiasmo questo è meraviglioso ma è anche importante raccogliersi un po ehm, su noi stessi ascoltare la nostra anima magari andare a fare delle passeggiate nella natura che aiutano a armonizzare la nostra energia ritrovare la nostra pace interiore praticare la meditazione ascoltare musica che ci rilassa che ci dà che ci fa sentire bene, eh, scusate fare delle affermazioni positive, diciamo che è importante anche uscire dal caos della mente, rasserenare la mente, entrare nella nostra pace del cuore, quindi sentire la pace nel cuore è la via giusta che ti porta nella direzione giusta, se hai un progetto e senti quella pace nel cuore vai tranquilla ascoltala ascoltala e vedrai che ti guiderà nella direzione giusta va bene la pace nel cuore è quando praticamente la nostra mente le nostre emozioni eh, il nostro sentire l'intero nostro sistema è allineato e questo, ed è molto importante che ogni singolo giorno cerchiamo di raggiungere questo stato questo, questa vibrazione, questa frequenza, ok? Va bene, adesso passiamo la parola ad Alberto. Alberto, tocca a te. Ecco, eccoci, ma ah, è abbastanza volata questa, questa volta sì. la lettura, cioè, non che è andata molto fluida questa, questa, questa volta. Sì, sì. Beh, allora io come al solito parto sempre l'ultima carta perché insomma, è un po' al contrario è un po' come il finale del libro e non pensiate che io quando prendo un libro parto dal finale ovviamente perché soprattutto creare i libri di un certo tipo se ti prima del finale ti bruci la sorpresa però il finale è comunque legato all'inizio non ti dà un'idea e, e quindi la nostra amica sei anche in questo caso ci dà un consiglio bellissimo c'è cioè, consiglio in realtà un'affermazione e... si parla di pensieri, si parla di creatività, cioè, non di pensiero che faccio, che il mio futuro, quindi naturalmente il futuro è ciò che non è ancora accaduto, anche se forse vogliamo è già accaduto, perché sappiamo benissimo che il tempo è un'illusione, però vabbè, e quello che conta è... Eh... Nel presente prestare attenzione a quello che sta accadendo adesso, non pensare troppo a quello che è stato, a quello che succederà, però appunto pensieri creativi, pensieri possibilisti e realisti. Quindi, eh, cioè, potrebbe essere un esercizio anche quello di scrivere i pensieri allora, in questo momento cosa sto pensando? Sto pensando che sono seduto e che sto bene, o sto pensando che domani devo fare quella roba lì o che ieri è successo quello, cioè le cose speri, inutili, pesanti, negative, togliamole, no? Mm -hmm. Che assolutamente non, non ci servono a nulla. Quindi riprendiamo dall'inizio, eh, prima carta, io purtroppo forse c'è un riflesso, non riesco a vedere la didascalia. Radianza! No, non vedo una didascalia sotto, Iem. non riesco a vedere, però vabbè. Non Sono il riflesso della luce di Dio. Ah, perfetto, beh cavolo, tanta roba questa frase. Sì, beh, radianza già è un, una parola molto bella che francamente non saprei neanche tradurre, però sicuramente dà delle belle sensazioni, il faro sicuramente è un simbolo molto interessante, quindi in un certo senso può eh, far pensare alla solitudine, perché il guardiano del faro ovviamente è una persona che non ha molti contatti, voglio dire, con, con il pubblico tendenzialmente, però eh, è una persona assolutamente rispettabile, ha un lavoro bellissimo e, e ha un ruolo anche importante, no? quindi eh, essere un faro, come no? dicevi tu, Uh, per le persone, soprattutto di questi tempi mi ricordo un po' anche l'eremita dei tarocchi no? quella persona che in realtà sembra sola ma non è per niente sola perché è sempre in mezzo alle persone alla fine c'è sempre davvero a che fare con le persone quindi eh, mi dà l'idea proprio di, di portare la propria esperienza, la propria positività agli altri ovviamente senza senza dover a nessuno senza superbia però chiaramente per chi è in un percorso spirituale il bello è quello proprio di condividere con gli altri, no? i la propria esperienza, appunto. E, e sì, poi, naturalmente, il faro mi fa pensare anche ad una nave, no? Perché comunque parliamo di mare, di oceano, no? Per cui eh, la nave, chiaramente, è un mezzo di trasporto, come tutti i mezzi di trasporto, ma in particolare avendo a che fare con l'acqua, col mare, con l'oceano, eh, la nave esplora, naturalmente, no? Uno che, che guida la nave, fa in giro, no? Quindi mi fa pensare a crociere piuttosto che... un però di giro diciamo però il fatto è che come diceva qualcuno la nave cioè parte dal porto scusate il gioco di parole però poi si muove perché se tu stai sempre nel porto il porto sicuro cosa scopri? Sì, sei sicuro ma non fai mai niente non ti prendi mai dei rischi e quindi secondo me ti invito un po' questo no? cioè come dicevi anche tu la luce ti va fuori, brilla ma, ma con gli altri non da solo perché se stai sempre fermo gli altri non sanno chi sei no? Absolutamente. di noi perché non vorremmo vedere, no? Eh, vogliamo sempre stare un po' comodi, invece bisogna, bisogna un po' aprire no? i cassetti, bisogna affrontare quell'emozione che abbiamo lasciato lì da chissà quanto tempo, quell'episodio che non abbiamo metabolizzato e, e, e appunto la scopo mi dà l'idea proprio di dare una bella pulita, no? La certo. purificazione, eh, insomma, è fondamentale, è una cosa da fare tutti i giorni, non è una cosa da fare una volta a settimana, una volta al mese. È una cosa che non richiede un tempo particolarmente lungo, anzi, però fatta ah, tutti i giorni, se possibile. La carta successiva parla di gioia e c'è un cuore proprio aperto, no? c'è l'idea di flusso, chiaramente se tu hai il cuore aperto, chakra del cuore significa che stai nel dare e nel ricevere dei doni proprio in una condizione di scambio. Eh, se invece hai il cuore chiuso per una serie di ragioni, rifiuti subiti, abbandoni, ingiustizie, tutte le famose ferite emotive di cui si è parlato in alcuni libri, è chiaro che non sai nel entrare e, e continuo nel ricevere, no? Quindi se sei ancorato nel passato, ancora, ancora una volta in zona di comfort, perché nessuno dice che magari tu possa aver sofferto subito le ancherie, delle ingiustizie, però rimanere lì fermo. E la donna d'ombra non ti porto da nessuna parte, quindi fai lavoro di perdono, cerca di aprirti, parla con delle persone, ascolta della buona musica, però voglio dire, questo, questo dipende da noi stessi, no? Cioè dobbiamo sempre noi fare il primo passo verso il flusso. E come si fa? Sempre stando nel presente, prestando attenzione ai pensieri, a quello che facciamo, a quello che diciamo, uh -huh. ovviamente. E, carta successiva abbracciare l'entusiasmo, anche qui è una carta potentissima perché entusiasmo in latino e in greco nessuno ricorda, significa avere Dio dentro, essere entusiasti, quindi è un qualcosa di potentissima, cioè, avere o non avere Dio dentro fa tutta la differenza del mondo, dire. Eh, cioè, è proprio un approccio totalmente diverso a partire dalle piccole cose, cioè come avere o non avere dentro fare le cose col pilota automatico o farle mettendoci del proprio mettendo creatività anche a partire dalle piccolissime cose da, da a riordinare la casa a farla mangiare qualsiasi cosa no perché poi è da lì è dalle piccole cose che, che si, si può imparare molto no? senza banalizzare certo. e tra l'altro la didascalia dice urla a, al paradiso anche ai paradisi, lo dice addirittura ai, al plurale, molto bello questo con la felicità, dai c'è cioè, una farfalla, c'è una ragazza un po' hippie, diciamo, con è persona, sì. no, di fuori, quindi è, è una carta potentissima questa, no? Abbraccia, abbraccia di tu dentro di te, prima ancora che le persone all'esterno, abbraccia il bambino interiore, no? Questo, questo povero bambino che Può avere l'età che richiedi tu, può essere un neonato può per cinque anni, sicuramente qualcosa avrà subito perché tutti abbiamo delle cose risolte, Cominciamo a coccolarci da soli, no? a, a rinforarci e allora da lì cambierà tutto sicuramente, anche gli altri vedendo che noi ci portiamo rispetto ci porteranno rispetto di conseguenza. La successiva passione e piacere. Assapora la tua vita anche qui, eh, stai nel presente, prova gusto, piacere per quello che fai. Cioè, rimani sempre in una condizione di ricettività, anche se magari non stai facendo nulla, però. Cerca comunque di, di apprezzare quello che c'è, no? Di essere nella gratitudine. Questa, vabbè, è un'immagine, eh, diciamo, cioè un falò, forse, quindi un'immagine, diciamo, di festa, di, di festa, però. Voglio dire, basta molto poco, anche qui non c'è bisogno di fare cose grandiose, può essere appunto, che ne so io, farsi una doccia, farsi un automassaggio, può essere farsi qualcosa da mangiare, piuttosto che ascoltare un, una canzone degli anni 70, che ne so io, voglio dire. Però cerchiamo di fare cose appunto con passione e piacere, piacere, non dovere. Sono due cose completamente diverse, poi è ovvio che capita di fare delle cose che magari uno non potrebbe fare perché non esiste solo il piacere, però noi cerchiamo di, di tramutare il dovere il piacere. Cioè anche l'incombenza, la, la, la commissione, la rottura di scatole, la telefonata, cerchiamo di metterci sempre un po' di primo, comunque di farla diventare una cosa che può far scaturire anche delle opportunità, perché no? Può mm -hmm. essere un diversivo carta successiva è eh, di rispondere alla chiamata, no? È una carta che se non sbaglio abbiamo pescato anche altre volte, c'è questa figura, questa ragazza che sta aprendo una porta, adesso siamo in uno dei tanti portali, adesso in particolare, e chi c'è è adesso, eh, quindi la, la chiamata... bisogna ah, rispondere. Adesso. È come una chiamata del telefono se uno ti chiama, è importante, tu rispondi, non è che rispondi tra 5 minuti o tra un'ora ma vediamo, meno che non siamo chiamata al panno, ovviamente no, nel caso del telefono, però cioè, il punto è che è arrivato il momento adesso, no? Sappiamo bene come siamo messi in generale, non c'è assolutamente tempo da perdere, ok? I tempi sono maturi, bisogna assolutamente darsi da fare, senza aspettative, ma proprio eh, porsi in una condizione di dono, ok? Perché veramente ogni, ogni ora, ogni giorno può essere decisivo, quindi più si aspetta, peggio è. Eh? E successivo parla di aspettative felici. Cioè, allora, l'aspettativa è fisiologico averla, perché io delle volte, quando dico che non cade avere aspettative, eh, non vorrei essere frainteso, cioè, è umano avere delle aspettative. Cioè, una persona vive, fa delle cose, è normale che ci aspettiamo che no? le cose vanno bene, di stare bene, di avere qualcosa in cambio. Eh. E cerchiamo ovviamente che siano aspettative realistiche, in, in massima, e positive ovviamente, cioè non le famose auto autooperanti, ah, vedrai che domani succederà quella cosa lì, me lo sento, eh, cerchiamo di immaginare degli scenari positivi, magari anche qui possiamo aiutarci credendo, non so, so che ho in ballo una cosa, ma io immagino, mi aspetto, spero che andrà così, anzi ne sono sicuro, è già risolto, è fatto, è fatto, è fatto, esatto. Beh, ci sono mille formule, no? L'universo risponde alle nostre vibrazioni, se noi siamo positivi, che ragione c'è per cui l'universo ci risponda male? Il diverso è se noi invece ci cioè, attendiamo un poco valore pensiamo che le cose vadano male, allora purtroppo l'universo, sì, magari a volte potrà anche stupirti, ma se tu non, non, non trovi la positività dentro di te sarà difficile che la trovi all'esterno. E comunque, ripeto, facciamo in modo che siano aspettative comunque giuste, non cose esose, cioè se, che siano sempre comunque cose equilibrate. Certo. E la carta dopo dice lascia che sia, perché comunque giustamente c'è l'aspetto del distacco, cioè io in questo momento ho un bisogno incredibile di un'entrata extra, faccio per dire, però mi distacco dall'obiettivo, perché appunto so che è già arrivato, quindi non sto lì a tormentarmi, no? Non è che sto lì e ci penso 20 volte al giorno. Lascia che sia, tra l'altro mi fa venire in mente perché io ho sempre i miei no, collegamenti con canzoni e quant'altro, mi viene in mente l'EDP, è la traduzione dei Beatles, che a un certo punto, forse proprio all'inizio, dice quando mi trovo in momenti di difficoltà, Madre Maria mi parla con parole di saggezza e mi dice lascia che sia. Bello. È, è, è una cosa di, di una potenza incredibile, okay? cioè, a prescindere da quello che sta accadendo possono posso essere le cose più e più difficili da affrontare, lo sappiamo lo vediamo tutti i giorni, le difficoltà però lascia, lascia andare perdona, domani un altro giorno questa cosa serve ogni cosa ha un senso, quindi cerchiamo di non essere troppo ok, essere nel presente ma sempre con quel minimo di distacco, no, perché sappiamo che è sempre un gioco di equilibrio e, e non a caso la, la carta successiva è pace interiore quando stai tranquillo, non, non, non sei troppo lì, no? Guardare i dettagli: eh, ossessivo, troppi pensieri. No, tu fai quello che puoi, fai il lavoro su te e eh, dopo viva Dio, voglio dire, eh, le cose si faranno: aiutati, no? piacere, aiuta. Ti piace, ti aiuta. La, la pace è sempre legata comunque allo stare nel presente, no? l'armonia la, la, che si trova a stare nel presente. E, e, e la pace si prova anche ovviamente mettendo i confini, no? ne parliamo spesso di protezione, lo diceva anche la carta prima di perché ogni giorno, perché proprio perché siamo così buoni, così sensibili, siamo sottoposti agli attacchi purtroppo, non c'è niente da fare, cioè eh, no, la narrazione che il mondo è bello e tutto quanto sì, ma anche no, quindi occorre ogni giorno fare eh, assolutamente il processo di protezione, liberazione e guarigione, ovviamente no, se uno vuole farsi anche un corso di autodifesa, personale e altre mille cose per carità di Dio, ma sappiamo benissimo che è sempre tutto dalla testa e poi la carta successiva sicuramente chiude, chiude in pesetta perché praticamente queste carte ci hanno fatto fare un percorso e ci hanno dato tutto. Andranno via da sole, noi pens non pensiamo a quello che c'è da lasciare andare, pensiamo a quello che possiamo costruire, no? qua. assolutamente. Grazie Alberto, anche perché vorrei dire anche questo: i pensieri. Eh, diciamo che associati a un'emozione molto forte, creano mh, la nostra realtà. Eh, alle volte noi assorbiamo anche pensieri non nostri, guardando televisione, ascoltando la radio, anche YouTube, cioè dipende da, quello, da ciò che noi mettiamo nella, dentro la nostra energia. Eh, Alberto parlava di protezioni energeticamente, e eh, questo ci consente anche di non entrare in contatto, in connessione con forme pensiero di un certo tempo che possono abbassare eh, la nostra energia, le nostre frequenze, anche perché alle volte noi abbiamo dei pensieri che non sono nemmeno nostri, perché magari abbiamo delle credenze che non sono nemmeno nostre eh, e quindi continuiamo a vivere in quella bassa energia, invece proteggendoci e eh, facendo un lavoro di purificazione energetica questo ci consente di essere noi ok di, di, di essere noi creatori dei nostri pensieri delle nostre emozioni e quindi siamo noi che decidiamo eh, come mh, cosa creare nella nostra realtà va bene è importante anche essere consapevoli dei pensieri che abbiamo l'universo dà il suo supporto totale a ogni pensiero che scelgo di fare. E credere ho infinite possibilità di scelta su cosa pensare scelgo equilibrio armonia e pace e lo esprimo nella mia vita bene per oggi noi abbiamo finito la nostra lettura angelica eh, volevo ricordarvi che mi occupo di, mm, di facilitare delle sessioni di logo Sealing. queste sono molto utili anche per purificare i pensieri per lasciare andare rabbia risentimento quindi mancanza di perdono per lasciare andare le emozioni negative per pulire il nostro canale quindi per riallineare la nostra parte umana fisica mentale emozionale anche alla nostra parte spirituale e animica ok logo ceiling è molto molto potente per fare questo e comprende anche la cosiddetta riprogrammazione ossia allineare le nostre parole alle nostre intenzioni e all'allineamento con la nostra anima è un lavoro veramente potente le persone che stanno lavorando con me stanno avendo dei risultati straordinari presto nuove eh, testimonianze per chi è interessato ci occupiamo anche di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza carte e, e anche guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce volevo ricordarvi molto importante che questo fine mese il 30 e il 31 il weekend del 30 e il 31 gennaio eh, ci sarà il il webinar dal vivo con me eh, dove eh, praticamente voi imparerete a connettervi con i vostri angeli attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo michele ok si lavorerà attraverso tre livelli ossia inizieremo con la lettura delle carte con, eh, seguiremo con la scrittura ispirata e poi arriveremo fino alla connessione diretta quindi due giorni straordinari si lavorerà tantissimo energeticamente per pulire, per radicarci e per connetterci con la nostra anima, con il nostro sé superiore e con gli angeli, con l'arcangelo Michele naturalmente questa sarà un'esperienza meravigliosa ne sono certa se senti la chiamata ti senti guidato ti senti guidata in questa direzione contattami e ti darò tutte le informazioni oppure puoi guardare qui giù c'è un link sul seminario ci puoi cliccare sopra c'è una locandina un video che spiega meglio di che cosa si tratta volevo anche ricordarvi che a febbraio il 27 e il 28 febbraio ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e con l'arcangelo Michele. Eh, bene, io Alberto vi salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima, un abbraccio a tutti, ciao ciao!